Esiste quindi un, un problema reale che l'Europa si chiuda agli stranieri e ai migranti? Sì esiste, esiste perché oggi eh, attraversiamo un, un periodo di crisi economica e durante la crisi economica eh, i cittadini europei hanno l'impressione che, la, che il, gli immigranti eh, rubano il lavoro, che non è vero, che non è vero ma... Eh, dunque c'è questo rischio sì. e l'Unione Europea da questo punto di vista cosa può fare? cosa può fare? penso che eh, ci vuole ma non c'è una politica migrazione europea non esiste eh, quella che può fare l'Unione Europea sarebbe eh, le regole antidiscriminazione questo è importante, ma più di questo non è, non è possibile perché le politiche eh, migratorie sono delle politiche eh, nazionali. Allora a livello europeo si può eh, fare delle regole, delle... ma non di più. Eh, Un'altra eh, co un cosa che l'Europa può fare è eh, la politica d'asilo. In, eh, in questo soggetto c'è un ruolo eh, da giocare per l'Europa, sì. Ma sulle migrazioni economiche sono uh, delle cose che si, uh, che, si, che, che si fanno, che si trattano a livello nazionale. Arriverà un giorno in cui si riuscirà a livello europeo? Uh, forse quando ci sarà un Stato europeo, uh, che non è ancora il caso.